Io avrei un'ultima domanda riguardo a, a un approfondimento specifico che ti vorrei, che ti vorrei chiedere. Secondo te, um, dentro le aziende italiane, prendiamo quelle italiane in questo caso, um, il cambiamento se ne parlava all'inizio dell'intervista il cambiamento è basato su una specie di sensazione che questo potrebbe funzionare oppure c'è una base scientifica alla base di implementazioni per esempio eh, di funzioni piuttosto che anche della strutturazione delle pagine web per dire io anche per Prima dell'avvento diciamo dei social media e tutto il resto ho sempre visto poca misurazione ehm, poca misurazione dei risultati poca misurazione eh, degli investimenti allora, quando oh, spesso infatti quando in Italia anche in, anche in Italia si parlava di roi dei social media che insomma per qualche mese è stato un mantra no che correva, correva tra un blog, tra un blog e l'altro diceva beh dobbiamo proprio iniziare dai social media a misurare non misuriamo nemmeno eh, quasi eh, l'efficienza della rete di vendita dobbiamo misurare i social media um, come dicevo prima per l'e-commerce c'è ancora una, spannometri una spannometria una spannometria Elevata ne, sia nelle, negli investimenti eh, sia nelle, nelle attività. Um, C'è ancora quello che purtroppo, cioè che io definisco le, il sito fatto a mia immagine e somiglianza: no? Eh, cioè, ognuno fa il sito, cambia sito e leggi e mettici. Facebook, leggi qualcosa altro eh, a seconda di quello che piace a me. <ride> il direttore marketing dice: No, a me non piace il sito fatto così. <ride> cioè, ok, ma qual è l'importanza che piace a te rispetto al fatto che piace agli utenti? E per sapere quello che piace agli utenti ci vuole ovviamente osservazione e misurazione. Ancora una volta. E... E spesso la misurazione non viene fatta perché comunque è complicata e comunque è sempre meglio, noi siamo un popolo un po' di, eh, come dire, di allenatori, no? secondo me avrebbe dovuto mettere sull'altro e non quello, no? uh -huh. tanto il calcio non è dimostrabile, non è misurabile, Io non saprai mai se mettendo sull'altro giocatore effettivamente. di tuttologi insomma. Sì, un po' sì, dall'altra parte ehm, l'osservazione è sgradevole, perché magari poi le persone ti dicono che quello che hai fatto non, non, gli, non gli piace, quindi mai, questo non sia mai, <ride> quindi preferiamo non ascoltare così no? almeno non abbiamo nessuno che ci, ci dice <ride> che non gli piace quello che abbiamo fatto, so. no vabbè, sto no. estremizzando, no? però. In certe aziende, no, no, non facciamo il focus group, no, non facciamo il test sul sito perché potrebbe essere, potrebbe essere imbarazzante, preferiamo non saperlo, cosa, cosa pensano gli utenti di noi. Um, <ride> sì, un, eh, ti faccio un'ultima domanda, eh, una penultima domanda anzi, eh, che riprende il discorso sul ROI che facevi prima. Insomma… Si è sì. riusciti a misurarlo realmente per quello che riguarda le implementazioni sui social media o no? E se sì, quali sono stati i risultati? Mm, vabbè, io concludevo le tesi dicendo che non era possibile la misurazione. Um, non lo so, allora, è, è, sono possibili le misurazioni parziali, sono possibile, secondo me vedere... Eh, quanto, per esempio, su un sito di e-commerce, quanta parte dei visitatori vengono da Facebook e qual, qual è la loro, eh, il loro tasso di conversione comparato a quelli che vengono da, dalla newsletter, eccetera. No? Quindi, un certo livello di misura è, è, è implementato. Non so se sia la misurazione totale però il, il punto del problema, cioè quanto valgono, quanto vale un'azienda che capisce meglio eh, il cliente o eh, comprende meglio le sue necessità o che crea clienti più soddisfatti, sono tutte cose che diciamo che sfuggono a una a misurazione, semplice, cioè, oppure sarebbero misurabili con una Misurazione molto complicata e costosa. Ehm, probabilmente la via giusta è quella di riuscire a, a misurare le cose semplici e, e fidarsi anche un po', nelle... <ride> oppure avere una visione, diciamo così, di, di largo, a largo spettro sulle cose che non sono misurabili nei, eh, nei dettagli. Quindi, secondo te, resta un fronte a parte come il brand awareness? fronte aperto? <ride> sì, sì, esattamente. Eh, sì, probabilmente i metodi di misurazione miglioreranno e quindi riusciremo a Qual capire eh, quali sono gli effetti sia dei social media che di altre attività digitali sul... Sistema di business aziendale. Um, eh, probabilmente eh, avviene all'interno di un percorso che deve rendere le aziende più capaci di misurare un sacco di altre, altre cose. insomma, Non, eh, non solo questa. Ecco. La brand awareness, eh, ma non lo so. Eh, francamente, non ho un'opinione sul che rimangono tutte domande in sospeso insomma no io credo che possono cominciare a essere esperienze che analizzate dopo sono comunque misurabile, che comunque danno un'idea dei vantaggi eh, che hanno certe, certe attività. Però pensare che un giorno i social media diventeranno misurabili come una campagna in pay per click, eh, probabilmente è una, eh, una speranza troppo, eh, troppo fiduciosa, insomma, ecco. ma forse non è nemmeno giusto, insomma, perché d'altra parte un, secondo me è un pelo di rischio in queste cose, Deve essere, deve essere lasciato, no? un po' di rischio danno un po' di sale a queste iniziative aziendali e premiano anche le aziende che amano diciamo, i propri clienti al di là della misurazione precisissima di quanto ogni cliente li fa guadagnare. Chiarissimo. Senti, ultimissima domanda, prometto, di cui Jacopo eh. si assume tutta la responsabilità. O almeno così dice il flame sugli insegnanti era voluto <ride> avrei voluto scrivere a un certo punto siete dentro un focus group eh, grazie no non era voluto assolutamente <ride> non era voluto anzi chiedo scusa a quelli che si sono sentiti eh, diciamo, presi, presi in causa. Um, credo però, che gli insegnanti hanno una reputazionale, non so, sotto il media, poi se sia pro un problema di Vox Populi è un problema loro. Insomma, Pre preferisco starne fuori stavolta. Chiaro, Jacopo sta ridendo. Comunque, io mi tiro fuori <ride> perché non, non ho letto il flame, e me lo sono perso me l'hanno raccontato ma ah, è stata una specie di fight club <ride> diciamo così <ride> lei... però con 500 colpi <ride> però l'hai con... cancellato impunemente sì, basta, ero stanco ho deciso, di, ho deciso di cancellarlo ho fatto questo atto di di, di distruzione capito sì, ho deciso di, prima di fermarlo perché comunque era entrato, era entrato in loop <ride> continuavano come... anche perché il problema di friend feed è che eh, quando uno si inserisce in una discussione in un flame non legge mai tutti gli altri quindi continuano a fare gli stessi commenti queste sono le stesse risposte probabilmente non, non avrebbe mai, mai smesso sarebbe stato come una specie di focolaio <ride> perpetuo sì, sì. allo sapevo... spegnimento dei server di friend feed ne sappiamo qualcosa, è yeah. eh, un problema abbastanza radicato, a quanto pare, nella, nella struttura stessa di FriendFeed. Comunque, eh, Gianluca, <ride> grazie di essere stato qui con noi oggi, grazie del tuo tempo. Grazie a voi. E spero che avremo modo di vederci presto, magari anche a qualche evento, o anche semplicemente per un caffè. Sì, <ride> e nulla, ci sentiamo sì. presto. Sì. Ok, ciao a tutti, grazie mille Gianluca. <ride> ciao, ciao ragazzi. Ciao ciao.